Dio, preghiamo insieme alla sorella, Maddalena, gloria a al Dio. Alleluia grazie. Alleluia, grazie. Grazie a Dio. Mi senti bene, pastore? Sì, sì. Alleluia, ok, va bene. Alleluia, grazie Signore, grazie Padre, grazie Spirito Santo. Alleluia, grazie Signore Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù, Signore, siamo qui congregati, Signore, veniamo con ringraziamenti per questa opportunità, Signore, che ci dai per stare qui davanti alla Tua presenza. Siamo qui, Signore, nel Tuo nome santo. Spirito Santo, aiutaci, e guidaci. Tomo il controllo di tutto, noi rendiamo tutto nelle tue mani, affinché... In questo studio ci sia rivelata la buona, la perfetta, la carità volontà del nostro Dio onnipotente. Signore, te ringraziamo. Padre, invochiamo il tuo sangue. Invochiamo il tuo sangue prezioso, Signore. Signore, a fin di potere, Signore, siano lavati tutti i nostri peccati. Amen, amen. Signore, per le nostre debolezze, Signore, per le nostre fiacchezze, per tutto ciò che abbiamo fatto, detto, pensato, e non si è allineato alla Tua santa volontà, Signore. Al Tuo piano di salvezza, Signore, noi Ti chiediamo per perdono, amen. Ti chiediamo di trasformarci, Ti chiediamo, Signore, di cambiarci. Amen chiediamo Signore di rinnovarci, di purificare il nostro cuore, a fin di presentare, Signore, davanti a te un cuore purificato, una coscienza pulita, Signore, una fede sincera. Aiutaci in questo studio, Signore. Signore, perdonaci, perdonaci ancora per quello che quei peccati, Signore, nascosti, e quelli che abbiamo... Così anche, Signore, a coloro che ci hanno offesi e li benediciamo perché siamo stati, a benedire, siamo stati chiamati a benedire quelli che ci odiano, ci perseguitano, Signore, a pregare per loro affinché quello che abbiamo ricevuto per grazia, Signore, anche loro lo possano ricevere, Signore. Il perdono del loro peccato, Signore, salvezza, Signore, vita eterna, Signore, riconciliazione con Te. Amen. Signore, ti ringraziamo presentiamo davanti a te signore. Tutti, signore tutti i figli che hai chiamato signore li presentiamo signore aiutaci signore Daci un cuore recettivo signore un cuore signore che diceva la tua parola il messaggio che tu hai riservato per noi e che possiamo dare frutti buoni frutti signore nel nome di Gesù Cristo noi ti ringraziamo signore colui che vuole rubare la parola quello che vuole rubare il Signore, impedire, ostacolizzare e impedire questo studio, noi in fede e in accordo, leghiamo e cacciamo fuori nel nome di Gesù Cristo. Raccogliamo tutti i pensieri, ogni fortezza sia distrutta, nel nome di Gesù. Oggi al nostro Pastore, Signore, questa guida spirituale che ci hai dato per edificarci, per, per fortificarci Signore, ungela potentemente affinché per mezzo della sua bocca ci possa rivelare, Signore il, il, il mistero i misteri, Signore del Vangelo Signore, te, te ringraziamo, diamo l'ore, e gloria e onore a te, Signore benedice questo studio e benedice a ognuno di noi Signore, grazie ancora nel nome di Gesù e sei benedetto in eterno Amen, Amen, Amen, amen. Dio vi benedica, gloria a Dio Alleluia, <clears throat> grazie, pace, pace Elisa, Dio vi benedica. Non si sente Alleluia. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Grazie. Grazie. Alleluia. Pace Elisa, pace a tutti. Eh, oggi vedremo. Gloria al Signore. Eh, vedremo una lezione eh, che ci insegna, che dice cosa accade quando un cristiano pecca. Eh, è molto importante comprendere questa verità. Eh, noi siamo a un livello più di molti che pensano di piacere a Dio solamente con le opere, ma è molto importante, la fede è importante in Cristo, quella fede che abbiamo in Cristo ci aiuta anche a non cadere e se cadiamo ci aiuta anche come poter uscirne fuori dalle condizioni in cui ci troviamo, come la sorella ha pregato eh, prima, ha pregato dicendo che il Signore ci purifichi da ogni peccato coscientemente fatto inconscientemente fatto o dai peccati nascosti, diciamo. ecco. Eh, oggi vediamo questa parte, prima di tutto leggiamo i Romani, capitolo 8. Romani, capitolo 8, dal versetto 1 al versetto Okay. Sì, sì, mi senti? Sì, puoi leggi. Leggi tu. Se vuole anche analizzano un po' perché ci sono i piccolini. Sì, sì. Affinché fosse data la capacità di attenzione alla legge, a noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo l'inferno. Ok, fino al cinque. Gloria a Dio. Amen? Quindi stiamo vedendo come il Signore ci ha liberati dal peccato. Cosa dice? Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, non per quelli che sono bravi, che sono forti e che sono eccetera. No, per quelli che sono in Cristo Gesù. Da quando siamo diventati in Cristo Gesù, il Signore ci ha liberati da ogni condanna, perché dopo vedremo che Dio ha scritto in noi la sua legge. Molte volte si può cadere, ma il Signore ci ha messo un limite, un semaforo, un qualcosa che ti impedisce ad andare oltre. C'è qualcosa che Dio ha messo in te, che ti rende conto, in modo che ti fa rendere conto che quello che stai facendo non è giusto. Quindi ti, cioè, lo spirito ti impedisce a peccare. E qua vediamo, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, guardate, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Cioè, la legge dello spirito della vita che è in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato della morte. Che lo spirito che oggi dimora in noi, quello spirito della vita che è in Cristo Gesù, ci impedisce a peccare, ci impedisce ad andare oltre, ok? Perché infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato a motivo del peccato. Ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Da quando abbiamo accettato Gesù Cristo, noi abbiamo cominciato a camminare non secondo la carne ma secondo lo spirito. Quindi oggi vedremo questi punti, ma se qualcuno cade o sbaglia abbiamo anche il sangue di Gesù Cristo perché molte volte ti ricordi che abbiamo letto in Galati 5,16? Che per le opere della. In noi ci sono due persone in questo momento. C'è la carne che desidera, che desidera le cose della carne. C'è lo spirito che desidera le cose dello spirito. Lo spirito in noi dice eh, temere Dio, fare del bene. Eh, ci, ci guida a non peccare di, ci limita ci controlla, gloria a Dio ma la carne molte volte è attirata eh, vuole peccare vuole fare qualcosa di diverso eh, vuole rispondere eh, se qualcuno ehm, gli viene contro eh, allora la carne si irrita si irrita, si arrabbia eh, se, se può eh, cerca anche di colpire la persona che l'ha irritata, ma lo spirito ti controlla, ti dice no e ti fa subito pensare l'amore di Cristo, il perdono di Cristo, ehm, la misericordia di Dio. Quindi, vedete, in noi ci sono due persone in questo momento. Più nutriamo la parola con la parola di Dio, il nostro spirito, e più siamo più forti contro le, ehm, le opere della carne. Adesso vediamo questa parte. Eh, quindi dobbiamo capire questa una cosa che è molto importante quando, eh, cioè cosa succede quando un cristiano pecca in questo momento. La Bibbia in primo Giovanni 1, 8, 9, ci dice primo Giovanni 18, 9, cosa ci dice? In fondo, Giovanni. primo Giovanni otto, capitolo uno, versetto otto e nove. Se non noi, se non conspessiamo i nostri peccati, e in attenzione per rimetterci tutti i nostri peccati e purificarci da ogni guida. Ok, vedete, Cioè, sta dicendo che un cristiano può peccare, cioè non è che, che ha la licenza di peccare, ok? Dobbiamo, dobbiamo comprendere questa verità. Molte volte. Essendo deboli nello spirito, molte volte molti cristiani, sbagliano, come abbiamo visto l'altra volta, non confessano i loro peccati, dicono tanto Dio mi condannerà, quindi continuano a peccare, facendo del male a se stessi, facendo rattristare Dio. Quando possono, cioè, se sbagliano, possono ravvedersi, tornare a Cristo e pentirsi come il Figlio Prodigo, come abbiamo visto l'altra volta, e chiedere perdono. Infatti, la Bibbia ci insegna, soprattutto in Primo Giovanni, l'apostolo che Gesù amava tanto perché era il più giovane di tutti, allora il Signore lo vedeva come il, il più piccolo di tutti. Lo, lo curava tanto, diciamo, no? E qua diciamo, dice, è lui che l'ha scritto, se diciamo di essere senza peccato, ok, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele è giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni, da ogni iniquità. Quindi il cristiano. Può peccare nel pensare, nel parlare, alcuni anche nel fare. Ci cadono, ci cascano. Noi non siamo venuti, cioè noi non possiamo dire tu, indicare il dito e condannare gli altri, ma dobbiamo pregare per quelli che sono deboli, intercedere per loro in modo che Dio li rialza e li rimette in piedi e possano camminare e correre la corsa che hanno davanti. Quindi lo Spirito Santo è il loro per non farli peccare, ma se non ascoltano lo Spirito Santo che gli dice guarda, fermati, è peccato, allontanati, chiudi, se loro vanno avanti, peccano, dopo si rattristano perché non vedono più il peccato come se fosse una cosa normale ma sanno che il peccato c'ha un salario. La Bibbia dice il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio in Cristo Gesù è la vita eterna. Amen? Quindi lo Spirito Santo è in noi che fa da vigile, da guardia, da controllo. Okay? Lo Spirito Santo in noi è colui che ci consiglia, che ci guida, che ci insegna, che ci aiuta. Allora è molto importante comprendere e capire questa realtà. Se qualcuno sbaglia, se per caso cade, non deve allontanarsi da Dio. Se Dio ha perdonato Saulo, se Dio ha perdonato un persecutore dei cristiani, un, un, un assassino, allora quanto più perdonerà coloro che lo amano ma che sono caduti a causa anche dalla tentazione dagli insidie del diavolo mi capite quindi è importante ogni cristiano deve comprendere una cosa non deve se sbaglia non deve mai allontanarsi da dio ma anzi deve ancora attaccarsi a dio chiedere aiuto al signore che dio gli dà quella forza quell'aiuto potente che spezzerà questo legame, qualsiasi cosa che lo controlla, che lo fa peccare. Mi capite? Quindi è importante. Quindi noi cristiani di certo inciamperemo, vedete, o peccheremo. Quello che però ci rende diversi da come eravamo prima, della nostra conversione, è che adesso abbiamo una nuova natura. La nostra nuova natura non accetta il peccato, odia il peccato. Ok? Quindi se sbaglia, se si inciampa o se il nemico lo fa inciampare, ok? quindi non è più come prima ma odia il peccato perché ha una natura diversa. Adesso ci dispiace peccare, non vorremmo peccare ma vivere una vita giusta. Il cristiano oggi vuole vivere secondo la volontà di Dio. Il cristiano non vuole litigare, il cristiano non vuole eh, calunniare, non vuole entrare nelle mischie degli altri. Il cristiano non vuole vedere delle cose sporche. Mi capite? Ma se succede, già subito... C'è qualcosa che lo fa rattristare, che lo fa allontanare da quella cosa lì. E subito, lo, cioè, sa che è un peccato, una volta era un piacere, ma adesso non è più un piacere. Il peccato una volta era un piacere, quando non conoscevamo Cristo, ma adesso non è più un piacere. Quindi odia il peccato, cerca di allontanarsi, cerca di vivere una vita giusta. Cosa accade allora quando pecchiamo? Abbiamo bisogno di essere salvati di nuovo? No, E questo ciò che insegna la Bibbia. Se così fosse, non avremmo nessuna sicurezza e in un certo senso staremo peggio di coloro che non sono salvati. Quando meno chi vive nel mondo non è tormentato da una coscienza di peccato. Noi sì, se sbagliamo la nostra coscienza subito, accende perché conosciamo la parola conosciamo dio conosciamo l'amore di cristo conosciamo il sacrificio di dio sulla croce allora cioè non siamo normali secondo il mondo ok siamo molto particolari quindi odiamo tutto quello che si vede nel mondo oggi nel mondo eh, sapete no che il matrimonio fra due sessi uguali è normale. Non c'è coscienza che li attacca. Pensano di divertirsi. Perché non conoscono Cristo. Ma a noi sì. È sbagliato. Non è giusto. Vedete? Quindi la... noi siamo una nuova creatura. Allora c'è cioè l'antidoto per riconciliarci col Signore, per rialzarci se abbiamo sbagliato o se abbiamo picchiato qualcuno perché ci ha fatto arrabbiare così tanto, ci siamo mossi con l'azione, allora uno per chiediamo perdono a Dio e poi andiamo a chiedere scusa a quella persona che abbiamo picchiato in volontà, cioè perché ci ha fatto arrabbiare, perché non, non siamo riusciti a controllarci. Quindi è molto importante che lo Spirito Santo ci guida sempre al pentimento, ci guida sempre al ravvedimento, ci guida sempre ad allontanarci dagli altri. Se cadiamo, Lui ci guida verso la croce, ok? Ok, quando meno chi vive nel mondo, ok? In Ebrei 10,2 cosa dice? Me lo leggi? Ebrei 10:2. vicino Ebrei sì. Capitolo 10, versetto 2. Ok, ok. Allora, Ebrei capitolo du, 10, versetto 2, sta parla dei primi sacrifici, diciamo. Versetto 2 dice, Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati? Cosa significa? Che... La nostra, eh, la nostra coscienza una volta per tutte in Cristo Gesù, come è scritto anche in ebrei capitolo 9, versetto 14, è stata lavata, santificata, resa, perfetta davanti a Dio. Ma mentre quella coscienza del mondo e come si dice, eh, quelli che nel, nella legge diciamo quelli che non hanno ancora accettato Gesù Cristo, per essere giusti davanti a Dio ogni volta dovevano sempre portare un sacrificio per essere eh, visti da Dio, per essere eh, giustificati da Dio. Ma i sacrifici di una volta, dei sacerdoti, coprivano solo il peccato, ma la loro coscienza era sempre sporca. Ma noi non è, con noi non è così. Noi abbiamo la coscienza purificata, santificata, abbiamo una coscienza pura che non ci condanna, ok? Sì, quando pecchiamo ci condanna, ma sappiamo che da, da quando abbiamo accettato Gesù Cristo il peccato non fa parte di noi, ok? Quindi non siamo eh, concentrati sul peccato, su quelle cose lì, ma siamo concentrati sulla giustizia. Afferma che attraverso il sacrificio di Gesù il credente non dovrebbe avere più alcuna coscienza di peccato. Ok? In altre parole, il peccato non dovrebbe essere l'epicentro della nostra vita. Invece dovrebbe esserlo chi? L'epicentro della nostra vita è Dio. Piacere a Dio, amare Dio, servire Dio. Okay? è molto importante mentre nella legge vediamo che anche quelli che avevano la legge sta parlando di quelli non quelli che non hanno la legge ma di quelli che dicono di, che, dico, eh, che, che che hanno la legge e dicono di essere il popolo di dio però avevano la coscienza sempre sporca perché la legge non li rendeva giusti davanti a dio la legge per il momento copriva il peccato per mezzo dei sacrifici, ma noi che siamo figli di Dio non abbiamo una coscienza di peccato, ma abbiamo una coscienza purificata, perché ehm, quelli che erano nella legge avevano sempre in loro il peccato di Adamo. Ma noi che abbiamo accettato Gesù Cristo, in noi non dimora più il peccato di Adamo. Oggi dimora lo Spirito Santo. Noi div siamo diventati la dimora di Cristo. Quindi in noi dimora la giustizia di Dio. Ok? La differenza era anche questa. Leggiamo un attimo Abramo che fu dichiarato giusto in, in Romani 4.2. Romani 4.2. Vediamo come Abramo venne eh, dichiarato giusto davanti a Dio, 4.2. Ok, leggimi anche il 5. Ok, basta così, grazie, dopo leggiamo anche il resto. Gloria a Dio. Amen. Qua dice, vedete eh, cosa dice in eh, Romani 4 Uh, versetto 2 dice, perciò se Abramo fosse stato giustificato per le opere, Abramo non è stato giustificato per le sue opere. Abramo non era un santo, Abramo non era una brava persona in pratica. Okay? Abramo era figlio di un idolatra, di un sacerdote che adoravano cioè, gli idoli in pratica. Um, il padre di Abramo era anche uh, venditore di idoli, ma Dio lo chiamò non perché Abramo era giusto, ok? Non perché Abramo era santo, ma Dio le, lo chiamò dalla sua gente, dal suo popolo, dalla casa di suo padre. E Abramo ubbidì, credette. Questa fede, la sua, la sua mossa di fede, lo ha reso giusto. ok? Quindi, e qua dice, poiché Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Abramo credette prima, ok? prima si crede, Dio credete a Dio, a Dio gli, ciò gli fu messo in conto come giustizia e poi dice ora a chi opera il salario non è messo in conto come grazia ma come debito per esempio a noi ci pagano perché andiamo a lavorare giusto o no ma il Signore non perché siamo andati a lavorare ci ha pagati. Il Signore ci ha pagati perché abbiamo creduto in Cristo e basta. Credendo in Cristo, la nostra fede in Cristo ci ha resi giusti come Abramo credette in Dio, senza opere. Infatti qua dice, guardate, versetto 4 ancora, ma a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Ok? Se noi crediamo, e crediamo che Dio giustifica anche l'empio, quindi io sono giustificato non per le mie opere ma per la mia fede in Cristo, allora sono giustificato perché non ho nulla di cui vantarmi, cioè non ho nulla di cui dire ecco io sono stato migliore dell'altro e Dio mi ha accettato, io sono perfetto più dell'altro, allora Dio mi ha scelto, non è così tutti noi non meritiamo niente siamo eravamo figli di ira ma nella fede in Cristo siamo stati giustificati allora è molto importante comprendere questa verità se la salvezza fosse basata sui nostri meriti su ciò che facciamo Potremmo vantarci, potremmo dire, guarda Signore, apprezzo davvero tanto quello che hai fatto sulla croce, ma ricordati di quello che ho fatto io. Signore, io ho fatto questo, questo, questo. Quindi sono pari a te in pratica, come dire questo, no? Quindi io posso giustificarmi, io sono perfetto, sono uguale a te. Impossibile, allora annulliamo la giustizia, annulliamo il sacrificio di Cristo, per poi andarcene in giro per l'eternità a dare una pacca alle spalle, sulle spalle a, a Gesù e una a noi stessi per le cose che abbiamo fatto. No, non è così. Dio ha progettato il piano di salvezza in modo tale che non ci sia spazio per la gloria o il vanto da parte dell'uomo. ok? Noi non ci vantiamo per nulla. Io non sono perfetto, non sono il migliore. La, io sono migliore solamente in Cristo. Tu sei migliore in Cristo. Ogni persona che crede in Cristo è migliore in Cristo. Ma senza Cristo tutti siamo peccatori. Tutti meritiamo l'inferno ma in Cristo siamo stati giustificati. Okay? Quindi l'unico vanto e l'unica gloria saranno nel Signore Gesù Cristo. Andiamo a leggere Romani 3,27. Romani 3,27, cosa dice? Romani 3,27, e lì a fianco. Vai avanti, sì, vai avanti. Quindi vedete cosa dice nel, nel versetto 27, dove dunque il vanto esso è escluso, ok? Se una persona si vanta di essere migliore di Cristo Gesù, quella persona è fuori gioco, ok? Dice dove dunque il vanto esso è escluso, per quale, le per quale legge? Delle opere? No. Ma, ma si sente? Ok. Ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio forse è soltanto il dio dei, dei giudei? Non è egli anche il dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustifica il circonciso per fede e l'incirconciso per mezzo della fede. Sia il giudeo sia il, gli altri popoli, cioè gli altri popoli, saranno giustificati per mezzo della fede. Ok? Allora dice: annulliamo dunque la legge mediante la fede? Noi di certo, anzi, confermiamo la legge. Cosa significa? Quando lo Spirito Santo quando noi abbiamo accettato Gesù Cristo, lo Spirito Santo ha scritto la legge di Dio nel nostro cuore, nella nostra mente, gloria a Dio, in modo che noi non sgarriamo. Ok? Quindi noi siamo giustificati per fede, non per le nostre opere. Molte volte. Cosa succede? Le persone pensano che sono giustificati per mezzo delle loro opere, quindi si vantano. Dicono io ho fatto questo, perché molte persone facendo delle opere buone, ma se non hanno accettato Gesù, quelle persone saranno perse, sì, saranno buoni, sono giusti, ma finché non hanno Cristo nel loro cuore, possono fare tante opere belle, buone, ma sono persi, ok? Quindi il dono della vita eterna è di fatto è un dono, non si può guadagnare, ok? Cioè, se io voglio guadagnare la vita eterna o il regno dei cieli, cioè, devo solo riceverlo come un dono, io non posso arrivare alla giustizia di Dio con la mia forza, io uomo peccatore, ma posso arrivare al regno dei cieli tramite la giustizia di Cristo, tramite il, eh, il sacrificio di Cristo. Quando io ricevo Gesù come mio Signore Salvatore, le cose cambiano, gloria a Dio. Quindi accetto questo dono che è Cristo, il dono di Dio per l'umanità il suo figlio, Gesù Cristo. Andiamo un attimo ancora a Romani 6, versetto 23. Romani 6, versetto 23. Sì. Perché la paga del peccato è la morte. Il dono gratuito di Dio è il Vincere al Cristo, eterno in Gesù Ok, leggiamo. Me lo, mi leggi per favore, così completiamo anche il pensiero dal versetto 20 fino alla fine. Quindi, guardate, quando eravamo che cosa schiavi, l'uomo, tutta l'umanità senza Cristo è schiava di peccato. Non solo, ma tutte le persone sulla faccia della terra che non hanno Cristo, che non hanno ricevuto Gesù Cristo come il loro Signore Salvatore, come il, il sacerdote, quel fariseo, quel... Nicodemo, vi ricordate? Lui cioè, era insegnante di Israele, era un dottore, un insegnante, un fariseo, un sacerdote, era tutto, era una, una persona, c'è cioè, tipo un vescovo, tipo un papa, diciamo, no, in quel tempo. Ma quando venne di notte dal Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo gli disse, in verità, in ver cioè, è ov cioè, è bello che tu mi conosci, è bello che mi apprezzi, ok? Ma sappi una cosa, gli disse Gesù a Nicodemo, in verità, in verità io ti dico, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno dei cieli. E poi ripete ancora in verità in verità io ti dico se uno non è nato dallo spirito e dall'acqua non può entrare nel regno dei cieli vedete anche in quel tempo queste persone che si dicono insegnanti della legge giusti ma lo stesso Gesù Cristo gli disse non puoi entrare nel regno dei cieli se non nasci di nuovo. Come che si nasce di nuovo? Come abbiamo fatto noi? Abbiamo ricevuto il dono di Dio, cioè Gesù Cristo. L'abbiamo ricevuto, l'abbiamo invitato nel nostro cuore. Abbiamo detto, Signore, io ti ricevo nella mia vita. Ti do il mio cuore, ti do la mia vita. Guidami tu. In quel momento, da quei... Secondi in poi, la nostra vita è cambiata. E qua vediamo che prima eravamo schiavi, ma adesso in Cristo abbiamo ricevuto il dono di Dio, che è la vita eterna. Gloria a Dio. Amen. La vita è eterna in Cristo Gesù. Andiamo avanti velocemente, così finiamo. Sempre... Abbiamo visto prima la giustizia di Abramo, come Abramo fosse stato giustificato per le sue azioni, quindi Abramo non è stato giustificato per le sue azioni. Quindi se avesse, se, se era giustificato per le sue azioni, Abramo si sarebbe anche ehm, vantato di quello che ha fatto, ma non è successo così. Secondo le scritture, come fa un uomo a ricevere la salvezza? Attraverso il suo comportamento, attraverso le cose che fa, Abramo, come venne dichiarato giusto, per le cose che fece o non, o non fece? Molto più semplice, perché credette, si fidò e si affidò a Dio in fede. Ok? La Bibbia dice, come abbiamo letto prima, infatti, che dice la scrittura, ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato giustizia. L'abbiamo letto prima, gloria a Dio. Amen. Quindi, cosa mi mantiene in questa posizione? Cosa mi impedisce di perire anche quando fallisco o pecco? Perché c'è... La fede, perché Gesù ha preso su di sé tutti i miei peccati sulla croce e per la mia fede in Lui, ok, sono giustificato. Io sono giustificato nella fede in Cristo. È molto importante, ma se rinneghiamo Gesù, se rifiutiamo la nostra salvezza, rigettiamo la salvezza che Dio ci ha dato, ci aspetterà una condanna peggiore di quello che aspetta gli altri. Mi capite? È scritto in Ebrei 10. È per questo che un cristiano, se pecca, se sbaglia, non deve allontanarsi da Cristo, non deve rigettare il sacrificio di Cristo e tornare eh, alla sua vita mondana o alla sua vita di peccaminosità o alla stregoneria, alla magia, all'occulto perché in quel caso lui sta offendendo lo Spirito Santo, sta calpestando il sangue di Cristo la Bibbia dice peggio per lui è peggio, ma se una persona, un cristiano, sbaglia, cade, ma si ravvede e cerca aiuto da Dio, il Signore veramente lo perdona, lo rialza e lo mette in, in, sulla strada e lo aiuta anche a superare le sfide che avrà davanti. Quindi è molto importante, molto importante comprendere questa verità. Se uno pecca, noi abbiamo veramente come figli di Dio una via d'uscita, non come il mondo. Il mondo non ha una via d'uscita, ma noi abbiamo una via d'uscita. Noi andiamo direttamente, direttamente al trono della grazia, gloria a Dio. Leggiamo un attimo, adesso mi sta dando lo Spirito Santo ebrei, capitolo 4, cosa dice? Ebrei capitolo quattro versetto dodici, mi pare, aspettate ebrei quattro capitolo. versetto 12 Cisi, grazie Vai avanti. Un, un sommo sacerdote, un sommo sacerdote, ok? Va bene, vai avanti. la libertà al contrario prova noi davanti siamo con della gloria a Dio vedete Guardate, allora, noi siamo scruttati, quando noi leggiamo la parola, ogni cristiano, ogni figlio di Dio, qualsiasi cosa che è in lui viene rivelato, ok, viene, viene, cioè, viene rivelato a lui, in pratica, e non c'è nulla di nascosto davanti a Dio. Infatti dice, Dio infatti, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata, di qualunque spada a doppio taglio, penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, vedete l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti, i pensieri del cuore. Cosa la parola di Dio? E non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma Tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto, ok? Ogni cosa davanti a Dio è rivelata. Un giorno, quando andremo da lui, lui ci chiederà perché hai fatto questo, perché hai pensato questo. Se non ci pentiamo subito, il Signore ci rende conto. È per quello che dobbiamo pentirci. E poi dice, avendo dunque, guardate, guardate come il Signore è buono, avendo dunque una, un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i Cieli, cioè Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo, cioè la fede in Cristo, Stiamo fermi in Cristo, nella verità, nella sua parola. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come... Vedete che il Signore Gesù è stato tentato, ma non peccò. Ma noi saremo tentati. Forse peccheremo. Ma quando sbagli, vai davanti al trono del, della grazia. Il Signore è 100% si rivolgerà da te, conosce la tua debolezza e ti dà la grazia, gloria a Dio. Ti dà la misericordia, il perdono in pratica. Non, cioè, questo lo, lo dico, se qualcuno sbaglia, non stiamo dicendo che hai la licenza di peccare. Ok, stiamo attenti. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non, pass che non possa simpatizzare con, i no con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E poi cosa dice? Accostiamoci dunque con piena fiducia, al trono della grazia. Accostiamoci con piena fiducia verso chi? Verso il trono della grazia. Adesso noi abbiamo un sommo sacerdote, abbiamo Gesù. Lui è presente in casa tua. Lui è presente mentre stai camminando. Lui è presente mentre stai guidando. Tu puoi parlare con Lui. Io molte volte parlo con Lui. Quando guido parlo con Lui. Quando cammino parlo con Lui quando sto lavorando, parlo con Lui, quando sto, devo affrontare qualcosa, chiedo sempre aiuto allo Spirito Santo, chiedo sempre aiuto al Signore. Se sbaglio, se pecco, se, se qualcosa, se dico qualcosa che non va bene, allora mi rivolgo a Lui, mi inginocchio verso di Lui, mi umilio davanti a Lui, perché... Mi accosto davanti a Lui. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno, ok? Quando cadi il momento opportuno che Lui ti viene in soccorso. Allora devi dire, Signore aiutami. Vi ricordate Pietro? Pietro aveva promesso a Gesù per qualsiasi motivo lo avrebbe, sarebbe stato inciampato a causa di lui. Ma il Signore gli disse, prima che canta il gallo tu mi rinnegherai tre volte. e Lui ha detto, impossibile Signore Gesù, io non ti ingannerò, io non ti, non ti rigetterò, io sarò fedele fino a, alla fine con te. Però è successo una cosa, il Signore venne preso, lui seguì, poteva stare nel campo, ma per, per dire guarda io sono migliore degli altri, cioè con la sua forza, con la sua eh, carnalità in pratica, ecco, con il suo carattere, io, è andato fino al, al cortile del sommo sacerdote, è entrato nel cortile nel cortile mentre si riscaldavano, una serva venne e gli disse ma tu sei eri con lui il tuo modo di parlare sembra del galileo mi sembra che tu sei con Ges tu con tu sei con, que con quello lì che si chiama Gesù e lui subito no donna non so che cosa stai dicendo e poi arriva un altro anche a lui disse ma no impossibile ma io lo conosco un altro, il terzo, quando gli ha, gli ha detto il tuo modo di parlare, anzi il, il tuo modo di vestire, sembra, sembra come quello di Galilea, quel Gesù. Allora lui, la Bibbia dice, cominciò a imprecare, cioè a dire delle cose, non so che cosa, ma dire delle cose contro. Gesù c'è cioè per fargli capire che lui non, gli non lo conosce. In quel momento, quando lo ha rinnegato la terza volta, il gallo ha cantato. Ma Pietro si ricordò della parola del Signore. Quindi pianse amaramente. Allora il Signore lo vide perché Gesù era lì, legato, sentiva ogni cosa e si incrociarono con gli occhi. In quel momento sappiamo come Pietro si era veduto, ha capito che lui è debole. Senza l'aiuto del Signore noi tutti siamo deboli. Ci vuole la grazia di Dio. E si pentì e poi vediamo in Giovanni capitolo 21 per tre volte il Signore Gesù chiese a pietro figlio di Iona Simon, Simone tu mi ami? sì Signore io ti amo figlio eh, di Iona Simone io tu mi ami? sì io ti amo la terza volta figlio Diona, di Simone, tu mi ami? Allora in quel momento disse, signore, tu sai che io ti amo. Allora il signore gli disse, pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Vedete? Cioè Gesù poteva dire, tu mi hai tradito, vattene via, vero o no? Ma ha visto il pentimento del cuore di Pietro? addirittura gli ha dato un lavoro a me? Il, primo, il primo che ha aperto la porta del Vangelo predicando, non è la chiave ma la porta del Vangelo in Gerusalemme il primo che ha predicato il Vangelo a 3.000 persone che sono state convertite è Pietro attraverso il pie Pietro in Gerusalemme il, cioè, la potenza di Dio cominciò a manifestarsi Vedete, quando noi ci ravvediamo davanti al Signore, il Signore è sempre pronto a perdonarci. L'importante è riconoscere chi siamo, che siamo deboli, che non dobbiamo vantarci di noi stessi. Io non mi vanto mai di me stesso e non cerco mai di condannare altre persone perché non mi permetto. Ma è importante Ravvedersi. Quando ci ravvediamo, vediamo veramente come il Signore opera nella nostra vita. Gloria a Dio. Amen. Quindi ci fermiamo qua. Quando un cristiano pecca, cosa deve fare? Domanda? Ravvedersi. Ravvedersi. Non deve allontanarsi dal Signore. Deve tornare a Cristo, deve chiedere per pentirsi, gloria a Dio. Amen? È importante, non dobbiamo mai nascondere nulla davanti al Signore. La sera, quando ci inginocchiamo davanti a Lui, chiediamo perdono per quello che abbiamo detto, per quello che abbiamo fatto. È molto importante. È molto importante. Mi sentite? Ah, ok. Quindi è molto importante ravvedersi. Romani 5, versetto 17, cosa dice? Romani 5. Okay. cosa dice? Cosa dice? Infatti, infatti, se per la tra trasgressione di quell'uno solo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto più Adamo, bravo! Molto più, molto di più di coloro, coloro che ricevono che rice l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Ok? Guardate, Adamo ci ha regalato la morte, ma Gesù ci ha donato la vita. Gloria a Dio. È, mo è molto importante comprendere questa verità. Gloria al Signore. Domanda, domanda... Eh... Uh, credere in Gesù come tuo Salvatore, devi fidarti in Lui che ti porti in Chiesa, in Cielo o in Russia? In Cielo, in cielo gloria a Dio, ok? Da quando abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro Signore Salvatore? Dobbiamo avere fiducia in Lui che ci porta in cielo. Gloria a Dio. Amen? È importante. Quindi, la giustizia si riceve guadagnandola o come un dono o lavorando per ottenerla? Come un dono. Come un dono. Cosa significa il termine dono? No. Amen. È vero? Infatti... Ok. Ok, gloria a Dio. Guardate, per esempio, se io ti regalo una cosa, non ti dico pagami 40 euro, 50 euro. Te lo dico, altrimenti non è più un regalo o un dono. È vero o no? E quindi, quindi un dono, un regalo, noi non possiamo ricambiare... A Dio, cioè, non possiamo ricambiargli il dono che Dio ci ha fatto, noi non possiamo an anche pesando la nostra vita, donando anche la nostra vita a Lui, cioè, non lo paragona, non lo paragona a quello che Dio ha fatto per noi, donandoci il suo Figlio Gesù Cristo. Il dono di Dio è un regalo, è un regalo che tu non ha prezzo, ecco, non ha prezzo, non puoi, non puoi valutare quanto prezzo lui ha pagato per noi lui ci ha dato il suo unigenito figlio nessuno dà il suo figlio per gli altri, nessuno quindi è un dono quindi la risposta è giusta gloria a Dio ok ok Dio imputa la giustizia a qualcuno, in base alle sue opere, indipendentemente dalle loro opere, in base alla sua simpatia. Bravo. Allora, Dio imputa la giustizia a qualcuno in base alle sue opere? Indipendentemente dalle, sue, dalle loro opere? O in base alla simpatia? No? Indipendentemente dalle opere? Ha risposto bene Elisa. C'è cioè, cioè, a parte, le opere sono a parte, cioè noi siamo giustificati davanti a Dio indi indipendentemente dalle nostre opere. Ok? Ok, quindi fede in pratica è sempre fede, gloria a Dio. Quindi io e te siamo giustificati per mezzo della fede. Ok? Quindi quando Dio vede Mario, quando Dio vede eh, Michele, quando vede eh, Lisa, quando vede Magdalena, quando vede eh, coloro che hanno creduto in Cristo, vede la fede in Cristo, vede la nostra fede. Senza fede, vi ricordate che abbiamo visto senza fede nessuno può piacere a Dio, nessuno. Non, le nostre opere non gli piacciono a Dio ma la nostra fede in Cristo gli piace tantissimo gloria a Dio quindi noi siamo giustificati per mezzo della fede gloria al Signore preghiamo, ringraziamo il Signore e finiamo preghiamo con la sorella Lisa e poi prega la sorella Magdalena Mario Mario e poi Magdalena eh, e poi alla fine io Prima Lisa. Purtroppo io non prego questo. Non fa niente. Due, due parole, due parole a di, uh, Due parole aprono le catarate del cielo. Ok. Amen. Prego. la tua parola a crescere sempre di più con la fede perché solo attraverso la parola riusciamo a salvarci a capire quanto è importante la fede Signore ti prego per tutte quelle persone che in questo momento non hanno ancora conosciuto la tua importanza che non credono in te ti prego affinché più persone possano ravvedersi e chiederti perdono dei propri peccati Signore siamo tutti peccatori ti prego perdonaci, perdonaci Signore, Fai in modo che tutti possiamo ravvederci davanti agli ginocchiati a te, ravvederci davanti ai tuoi occhi Signore. Ti prego Signore, coprici con il tuo preziosissimo sangue, affinché riusciamo sempre di più attraverso la tua parola a diventare sempre più buoni, più perfetti nell'amore, a riuscire a compiere... Le opere ma ti implorando anche la tua fede perché indipendentemente, indipendentemente da quello che compiamo saremmo salvati. Quello che ci porta è la fede, Signore. La fede in te nella tua presenza in tutta la nostra vita, Signore. Ti prego di benedirci, di poterci sempre con il tuo sangue, di benedire le nostre infate, le nostre uscite, di proteggere tutte quelle persone che comunque sono lontane da te, ma che in qualche modo riescono a riconoscerti nella quotidianità perché tu sei sempre presente in noi, in qualsiasi momento della nostra vita Signore Grazie. per qualsiasi opera che noi svolgiamo, è importante la tua presenza Signore c'è cioè, donato la vita, ti prego Signore, in modo che noi riusciamo a, a riconoscere quanto sia importante la tua opera quanto sia importante il dono della vita a fare in modo che riusciamo ad agire sempre di più guidati dallo Spirito Santo e non dalla carne. Signore ti prego, proteggici, perdonaci, guidaci, proteggi le nostre famiglie, fai in modo che riusciamo a rimanere sempre uniti, perché in questo momento storico sempre più famiglie si allontanano da te, ma non solo da te, anche tra, tra di loro, le persone sono sempre più lontane. Ti prego, Signore, proteggi tutte le persone che in questo momento soffrono, Ammì. che lottano per la vita, che sono negli ospedali, che sono da soli. Dagli una speranza, Signore, in modo che in qualche modo riescono ad avvicinarsi a te, a riconoscere la tua presenza, a rivedersi, a riconciliarsi con te. Perché basta un minimo di avvicinamento a te, Signore, tu perdoni le persone, perché sei un Dio meraviglioso, Ammì. sei un Dio buono. Prego Signore, proteggi tutte le nostre famiglie dei fratelli in ascolto Grazie. e fai in modo di rendere i nostri giorni sempre più sereni. Perdona i nostri peccati Signore. Nel tuo nome Signore ti chiedo di coprirci con il tuo sangue. Amen. Amen. Amen, amen. amen. Dio Signore, preghiamo Signore e il tuo sangue su queste parole Signore che abbiamo ricevuto Signore, Siamo applicate Signore il tuo sangue, sigilla queste parole nel nostro cuore Signore e fa che possiamo portare frutti Signore, frutti di buoni, frutti di giustizia Signore, alla gloria di Dio Padre Signore, che possiamo comprendere e mettere in pratica Signore, nel nome di Gesù Cristo, Signore grazie. Grazie perché, per il dono del tuo figlio, Signore. Grazie, Signore, perché abbiamo, questa sera abbiamo compreso, Signore, che senza fede è impossibile piacere a Dio e permesso di questa fede, Signore, in Cristo Gesù. A noi è contato come giustizia, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Padre, in questo momento vogliamo intercedere, Signore, per tutti coloro, Signore, che. Signore, sono iscritti in questo gruppo quelle, quelle persone che, si sono, che tu hai chiamato e toccato il loro cuore, Signore, e si sono convertiti, Signore. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù, Signore, di seminare, di piantare un seme di fame, di sete, Signore, di partecipare, Signore, di, di voler conoscerti e di voler imitarti, Signore, perché tu ci hai creato la tua immagine somigliata, Signore. Amen. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo anche Grazie. per coloro, signore, che sono malati, signore, per coloro che, che, signore, preghiamo per Cristina, per Valentina, signore, interviene nella loro vita, signore, per le tue libidure siamo, siamo guariti, signore, tocca, signore, con un tocco divino, soprannaturale, e sana, signore, guarisce e libera, signore, nel nome di Gesù Cristo. Signore, colui che è ladro e che vuole rubare sempre la parola, e il tuo piano di salvezza, sia legato e cacciato fuori nel nome di Gesù, e il suo Amen. piano sia distrutto. Amén. Signore, noi ti ringraziamo, benedice tutti, che, che, tutti i tuoi figli che abbiamo partecipato, quelli che, che non sono riusciti, benedice il pastore, la sua famiglia, il suo ministero, Signore, ancora di più le nostre entrate, uscite, Signore, le nostre finanze. Grazie. Signore, anche e soprattutto le cose del nostro ministero, Signore, in Cristo, Signore, perché Amen. la tua parola dice per, tue, per, per il certo regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose ti saranno date in più. Signore, ti ringraziamo. Amen. A te diamo l'ode e gloria e onore per tutta l'eternità. Grazie, Signore, e sei benedetto eterno. In metemos todo el resto del tempo en el Signore, Señor, tu amor, y tu gracia, Señor, en la comunione con el Espíritu Santo, siempre sea con nosotros, siempre nos necesitamos. La gloria de tu nombre, el nombre de Dios Amén, Dios. Amén. amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya Mario, vuoi ringraziare? Okay. Va bene, va bene. Grazie ah, nome Amen. Amen. Amen. Alleluia, Signore Dio onnipotente, noi ti ringraziamo, grazie per questo momento, applichiamo il sangue di Gesù Cristo sulle parole che abbiamo udito, in modo che tutte le persone che hanno udito, Signore, che ud ud ud ud ud udiranno queste parole, possano, Signore, conoscere il tuo amore, la tua bontà, la tua misericordia. Padre, grazie per ogni cosa e sei benedetto in eterno, benedici Mario, benedici Magdalena, benedici Elisa, la sua famiglia, Mettiamo davanti a te Chiara, mettiamo davanti a te Alice, Signore, eh, siano coperti col sangue di Gesù Cristo, siano protetti. Signore, mettiamo davanti a te Maria Arca, Signore, la copriamo col sangue di Gesù Cristo. Mettiamo Valentina, le due Valentine, Signore, e così anche Cristina, Meron, li mettiamo nelle tue mani, coprili con il tuo sangue. Li, li copriamo, li proteggiamo col sangue di Gesù Cristo. Grazie, Padre, e sei benedetto in eterno. Mettiamo davanti a te Eden, la copriamo col sangue di Gesù Cristo. Signore, ti chiediamo di aiutarla, di fortificarla. Grazie, Padre. Signore, benedici il giorno di domani che avremo ancora l'incontro. Signore, ti chiediamo di aprire la nostra mente, coloro che sono indietro, ti chiediamo che possano recuperare per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedetto. Musica e parole sono meraviglie, danzerò per te Signore, danzerò come David, la tua presenza scende forte nel mio cuore. Ora è il tempo di cantare, ora è il tempo di danzare, il signore ha messo gioia nel mio cuore. Ora è il tempo di lodare, ora è il tempo di pregare, anche il mare e il cielo cantano con me. Ed un canto nuovo io scriverò, e una melodia danzerò per te, ed insieme a voi le mani alzerò, ed ancora questa danza rifare. Ed un canto nuovo io scriverò, e una melodia danzerò per te, ed insieme a voi le mani alzerò, ed ancora questa danza rifare. La gioia del mio cuore e conoscere il tuo amor. Quest amore, quest'amore io lo canterò per sempre. La tua voce ascolterò, la tua parola seguirò, per restare fedele sempre a te, signor. Ora è tempo di gioire, ora è tempo di danzare, il signore ha fatto grandi meraviglie. I suoi occhi su di me, il suo sguardo sentirò, e per sempre in nome io loderò. Ed un canto nuovo mi scrivevo, è una melodia, elassiro per te, ed insieme a voi le mani alzero, ed ancora questa danza di fare. Ed un canto nuovo io scrivevo, è una melodia, elassiro per te, ed insieme a voi le mani alzero, ed ancora questa danza di fare.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 ed ancora questa danza di faremo mm. Shalom, shalom, shalom, Gesù Cristo vi ama, Dio sta per, Gesù sta per tornare, chiunque crede in Cristo Gesù sarà salvato, accetta, ricevi nel tuo cuore Gesù Cristo e sarai salvato. Pace, Dio vi benedica, shalom, shalom, shalom.